Ci chiede ancora la linea il nostro Fabio Angelicchio perché eh, ci fa vedere una cosa di cui abbiamo tanto parlato. Eccolo qui, questo è il razzo che ha fatto la strage di Kramatorsk. È il razzo con la, la scritta eh, in russo. Eccolo qui, Zadeti. Eccola direttore, questo è il razzo esattamente, questo è il razzo c'è anche una scritta lì con la vernice bianca ma questo è il razzo che si è schiantato qui naturalmente con l'esplosione che puoi immaginare, siamo a circa 80-90 metri dall'ingresso della stazione che vi abbiamo fatto vedere prima, chiedo all'operatore se può girare intorno così vi mostriamo completamente i resti del missile ci, ha portato, ci hanno portato qui i militari in realtà a farcelo vedere, ci hanno detto eccolo qui è dove è caduto il missile ecco potete vedere questi sono immagini incredibili che vi stiamo mostrando naturalmente in questo, in, in questo scenario che è davvero terrificante, è completamente al buio vedere i rottami di questo missile che si è schiantato qui prima di appunto poi creare quello che ha creato la, la strage di 50 persone oltre 100 feriti. Eccole qui le immagini del missile. Bisognerà poi capire perché c'è un rimbalzo di responsabilità tra ucraini certo. e russi di chi fosse questo missile se fosse in dotazione o meno alle forze armate ucraine o a quelle russe che in realtà lo avevano dismesso già dal 2020 così hanno detto. Quindi poi bisognerà appurare. Certamente questo è uno dei due missili che ha provocato quella strage di 50 persone. Erano persone persone civili che stavano cercando di scappare dal Donbass, dove si aspetta nelle prossime ore una massiccia offensiva da parte delle forze armate russe. A te direttore. Grazie, grazie, bravo Angelicchio. Eh, abbiamo visto bravo non perché c'è cioè, il missile, i missili sono cose terribili, ma questa è la documentazione che servirà poi a chi sta discettando da questa mattina sulle responsabilità e su chi sia stato davvero a lanciare questo ordigno attraverso i numeri, i numeri di fabbricazione e anche la scritta, di capire davvero qualcosa di più riguardo. Vedete, quello che vedete qui è questo alettone di cui si parla, no? che è appunto eh, il, soltanto di questa tipologia di missile che eh, fa quindi, eh, e lo vedete anche sopra, fa quindi eh, completamente decadere eh, l'ipotesi che fosse un missile solo russo l'Iskander ed è soltanto questo missile che è di fabbricazione russa ma che è stato dismesso dall'armata russa e che è usata invece dai, dagli ucraini però c'è una scritta obiettivamente c'è una scritta in, eh, in cirillico in, eh, con parole in russo che quindi eh, potrebbero voler dire appunto eh, che eh, che si tratta di un missile lanciato dai russi, però eh, abbiamo già detto tanto a questo riguardo, spetterà adesso a chi indagherà di sapere è tutta la verità, perché ci sarà chi potrà dire l'hanno scritto in russo perché lo leggessero i russi, eh, che chi si vuole vendicare. Quindi sarà un ginepraio senza, senza fine, uno, uno scambio di accuse senza fine, eh, fino a che non si arriverà ovviamente a una verità eh, scientifica, una verità investigativa inoppugnabile.